Continuiamo quindi l'esecuzione dell'esercizio sul libretto dei voti, eh, riprendendo dal punto in cui eravamo rimasti. Eh, se ricordate abbiamo fatto la volta scorsa i punti 1 e 2 eh, che erano proposti in questo testo, quindi inserire nel libretto 10 oggetti a piacere e stampare tutti i corsi in cui il voto è pari a 25. E ci siamo, siamo così, impegnati no, a cercare di fare in modo che, la, ehm, la soluzione che eh, trovavamo fosse il più possibile ad alto livello cercando di sfruttare effettivamente oggetti collection e non perderci dentro la gestione di singole variabili oppure i cicli eh, sui singoli elementi andiamo avanti quindi eh, facendo alcuni dei punti successivi in questo video eh, il punto 3 ci chiede di ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso quindi noi dobbiamo cercare all'interno del nostro libretto un esame eh, conoscendo il nome del corso eh, come? allora proviamo questa volta a partire dal main no? dal test libretto eh, qui noi immaginiamo allora magari aggiungiamo qualche eh, qualche commento eh, in modo da ricordarci cosa stavamo facendo, quindi inserire il nel libretto nell'elenco dei voti è punto 1 lo ricopiamo qua, inserire eh, alcuni voti e li aggiungiamo qua. Eh, e poi diceva, eh, eh, ok, stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25. Quindi questo è il punto 2, l'abbiamo inserito qua in due modi diversi: stampa tutti i voti 2.2 stampa tutti i voti eh, uguali a 28, abbiamo scelto 28 anziché 25 perché crediamo in noi stessi. A questo punto, punto 3 era eh, cerca un esame conoscendo eh, il nome del corso, quindi cerca un esame superato conoscendo il corso del corso. Quindi noi partiamo dalla conoscenza del nome di un corso che vogliamo cercare, ad esempio può essere il corso di analisi 2, e che vogliamo chiedere al nostro libretto eh, per favore dicci qual è il voto che abbiamo superato, qual è, eh, quali sono le informazioni su questo esame superato. Quindi eh, avremo un metodo lib.cerca eh, nome corso a cui passerò il nome corso come parametro e questo metodo cosa mi restituirà? Allora io posso immaginarmelo anche qua in due modi posso immaginarmi che questo metodo mi restituisca il voto il numero quindi in questo caso mi restituirà eh, l'analisi 2 cosa avevo preso? avevo preso 28 quindi mi istituirà 28 eh, però immaginiamo che eh, domani ci servirà magari conoscere la data in cui abbiamo ottenuto quel voto allora ci serve un altro metodo eh, che sarà cerca, la data del corso eccetera eccetera eh, di nuovo anche qui visto che abbiamo cercato e trovato un elemento eh, tanto vale restituire l'oggetto corrispondente L'oggetto voto, quindi voto di analisi, sarà un oggetto che ovviamente poi contiene anche l'informazione eh, sul, sul voto. Quindi se io poi voglio dire che voto ho preso, punto print line, eh, in cui potrò stampare il voto di analisi 2, nome corso, è, e poi ci metterò ovviamente fatemi fare spazio qua all'editor il nome del il voto di analisi 2 è votoanalisi.getvoto quindi avendo l'oggetto io poi posso estrarre se mi serve il voto posso estrarre il voto se mi serve la data posso estrarre la data posso fare esattamente ciò che voglio con questo oggetto quindi anche qua il testo ti diceva dimmi quanto hai preso in quell'esame di cui ti passo il nome io ti faccio di meglio, ti do tutte le informazioni che ho a partire da quell'esame eh, e quindi poi tu mi restituirai, tu utilizzerai poi le informazioni che ti servono um, cerca nome corso ovviamente è un metodo che non esiste ancora e quindi lo possiamo creare, anche qua un modo comodo eh, per creare il metodo è sempre andare, eh, Diciamo quando Eclipse ci segnala l'errore dicendo che il metodo non esiste mi dà un suggerimento del tipo crea un metodo all'interno di libretto e quindi mi porta automaticamente nella classe libretto e mi crea una, um, uno scheletro di funzione, già capisce quali sono gli argomenti, riceve una stringa che è il nome del corso e restituirà un oggetto di tipo vuoto, li capisce dal contesto in cui l'avevo chiamato, quindi a me non rimane che scrivere il commento, quindi dato il nome di un corso, ricerca se quell'esame esiste nel libretto ed in caso affermativo ritorna, restituisce l'oggetto vuoto corrispondente. Pondente, punto. Può darsi però che eh, l'esame non esista, non l'abbiamo ancora superato. Allora in questo caso cosa fa un, questo metodo? Beh, potrebbe fare due cose, potrebbe generare un'eccezione, cerca nome corso di fisica 2, eh, non c'è eccezione, oppure restituisce null. Siamo noi che dobbiamo decidere se sia errato cercare un corso che non esiste e allora genera un'eccezione perché eh, così blocco il programma e il programmatore è cosciente che ha fatto qualcosa che non doveva. Oppure se può capitare di cercare un corso che non esiste, semplicemente lo devo segnalare dicendo tu mi hai chiesto questo dato, ma questo dato non c'è e quindi ti restituisco null. In questo caso mi sembra più sensato restituire un null, perché è legittimo cercare un voto e poi se non lo trovi, eh, vabbè, allora restituirai un null. Quindi in caso nel caso in cui se il voto non esiste, se l'esame non esiste, restituisce null. Null. E quindi parametri nome del corso sono il nome dell'esame da cercare, return è il voto corrispondente, oppure eh, null se non esiste. Quindi noi abbiamo la nostra documentazione. Eh, già che ci siamo, visto che stiamo lavorando sul, sul Java Doc, eh, vi... Eh, Do due informazioni sulla sintassi. Eh, ogni volta che dentro il Java doc vogliamo inserire il nome di un oggetto, l'oggetto vuoto, l'oggetto vuoto, eh, è possibile inserire eh, una parola chiave code, no, scusate, link in questo modo, e questo farà sì che nella documentazione quando andate sulla parola voto, diventerà un link che vi porta alla documentazione dell'oggetto voto, quindi rende navigabile la documentazione. Quindi ogni qualvolta eh, usate il nome di una classe, conviene includerla in questa sintassi, parentesi, graffa, chioccio, la link, eh, in modo da rendere anche più fruibile la documentazione, perché potesse, può essere navigata, mentre invece l'altra sintassi, che è quella code, eh, permette di formattare una determinata parola, come eh, vedete qua è scritto in carattere fisso e quindi si capisce che è eh, diciamo così, una stringa del linguaggio e non eh, una parola di spiegazione quindi tipicamente il classico font che si usa a larghezza fissa che si usa per descrivere il codice ok, questa è un po' estetica ma anche un po' usabilità allora come facciamo a cercare eh, un elemento all'interno di una collection? Eh, noi abbiamo la nostra... ArrayList, che è qua il nostro, la chiamavamo voti, e dobbiamo cercare un elemento all'interno di this.voti. Quali metodi ci sono? Andiamo un po' a ripassare. C'è un, un metodo contains che mi dice se l'arrayList contiene un certo oggetto oppure no. Eh, oppure c'è un metodo, eh, dunque dove è la i di index of, index of che restituisce l'indice della prima occorrenza dell'elemento specificato. Però in questo caso purtroppo eh, richiede che eh, l'oggetto che sto cercando, cioè quindi il parametro di index of, quindi questo metodo andrebbe benissimo, perché gli passo un oggetto e mi dice guarda che questo oggetto è alla posizione 7, oppure mi istituisce meno 1 se quell'oggetto non c'è. Il problema è che lui vuole un oggetto uguale a quello che è inserito nella lista, quindi dovrei avere l'oggetto voto eh, esattamente uguale all'oggetto che conosco eh, questo eh, chiaramente non è possibile perché io, se io già conoscessi la data e il voto che ho ottenuto eh, non mi servirebbe questo metodo eh, il problema appunto è che eh, non, non mi fa la ricerca usando solamente il nome del corso ma mi ricerca un oggetto che sia esattamente identico a quello che conosco Um, come posso risolvere questo problema? lo posso risolvere come sempre in due modi eh? il primo modo è quello più semplice dico vabbè ok non c'è nessun metodo predefinito per eh, ricercare all'interno di una lista un voto il cui nome del corso sia ciò che voglio e allora eh, me lo faccio a mano e quindi me li vado a scandire tutti dirò che il voto che voglio restituire result uguale null Vado a eh, analizzare tutti gli elementi for voto v2.dis.voti, voto v2.dis.voti, aperta graffa, a questo punto vado a confrontare se ehm, il nome del corso è uguale al nome del voto v, v.getcorso. se le due stringhe sono uguali, allora, perfetto, posso ritornare, qui oh, una parentesi graffa volevo mettere, return v, altrimenti return null, return v lo stesso, mm. mettiamo null così più esplicito. Quindi io ho definito una variabile result return, eh, sì in questo caso non serve neanche, quindi possiamo eliminarla. Quindi io itero l'array, se trovo un elemento il cui nome getCorso dell'elemento v è uguale al nome del corso che sto cercando, allora restituiscimi il riferimento a quell'elemento. Se esaurisco il for senza, senza trovarlo mai, eh, allora ritornami null. Questa è l'implementazione semplice e dovrebbe funzionare, proviamo a salvare, andare sul test libretto, salvare test libretto, facciamo un run e mi dovrebbe dire che il voto di analisi è 28. Vediamo un po' se è vero, eh, ingrandiamo la finestra, non trovo mai dove va il bottoncino, qua, e mi dice che il voto di analisi 2 è 28, che è ciò che volevamo nel nostro terzo esempio e quindi l'abbiamo risolto eh, esiste un modo mh, anche qua un pochino più evoluto di fare la stessa cosa cioè di fare in modo che facciamo lavorare la list anziché lavorare noi stessi eh, possiamo andare a guardare meglio il metodo che avevamo adocchiato prima dis.voti.indexov ritorna, leggiamo insieme la documentazione è importante saper leggere la documentazione Restituisce l'indice della prima occorrenza dell'elemento specificato in questa lista, oppure meno 1 se non, la lista non contiene l'elemento. Formalmente, e qui mi spiega cosa fa davvero, ritorna l'indice i più basso, tale per cui l'espressione object.equals o get di eh, sia vera. Hm? Manca, un, manca, eh, manca una parola. Eh, search that object equals is true manca una parola nella documentazione questo cosa vuol dire? vuol dire che il metodo ehm, index of quando va a cercare un oggetto se esiste nella nella, nella, nella collection nella lista in questo caso quindi cercherà un voto di cer voto cercato come fa a sapere se il voto cercato, se il primo, il secondo, il terzo, il quarto elemento corrispondono al voto cercato? Questo qua è un oggetto di tipo voto. E come fa a confrontare, qual è il criterio con cui eh, lui può, può confrontare due oggetti? Quindi immaginiamo, abbiamo una lista che contiene tanti oggetti, abbiamo un oggetto di cui conosciamo in realtà solamente il nome. E lui cerca di confrontare l'oggetto col primo, secondo, terzo, quarto, quinto elemento e si chiede quale di questi è uguale all'oggetto cercato. Eh, come fa a confrontare? Qual è il criterio di confronto dei due oggetti? Beh, A priori non si può dire, nel senso che ci sono alcuni oggetti che per, per essere considerati uguali devono avere tutti i campi uguali. Che ne so, se ho le coordinate di un punto, due punti sono uguali se hanno sia la x che la y eh, corrispondente. Eh, se invece ho un oggetto che mi contiene nome, cognome, codice fiscale di una persona è sufficiente confrontare il codice fiscale perché se i codici fiscali sono uguali allora gli oggetti, tutti gli altri dati, nome, cognome, data di nascita, eccetera dovranno a loro volta essere uguali quindi in generale Java non può sapere qual è il criterio di uguaglianza di due oggetti lui si, eh, si fida del fatto che ogni singolo oggetto sia in grado di dire qual è il proprio criterio di uguaglianza. Quindi un oggetto dice: Guarda, che io considerami uguale a un altro oggetto dello stesso tipo se abbiamo questo campo in comune, se abbiamo questi due campi in comune. E quindi tutte le funzioni, tutti i metodi come index of che ricercano gli elementi e eh, vanno a valutare l'uguaglianza o la differenza, si fidano della, della capacità degli oggetti di confrontarsi tra di loro raccogliamo le idee e la conclusione a cui arriviamo è che se noi specificassimo nella classe voto, quindi torno nella classe voto, se noi specificassimo il criterio di uguaglianza, quindi un metodo equals, allora eh, e questo metodo equals andasse a confrontare solamente il nome del corso, il che ha senso perché non è possibile dare due esami con lo stesso nome, due volte lo stesso corso, no? il corso è un'informazione univoca. Eh, due voti sono uguali se hanno eh, lo stesso, eh, è lo stesso voto, se sto parlando del voto di nasi 2 e il voto di nasi 2, ovviamente è lo stesso voto, non ho due voti diversi, dati in due date diverse, dello stesso esame. Se stiamo parlando di un libretto dei voti superati. Se avessimo anche il codice del corso, questo varrebbe ancora maggior ragione, ma per ora abbiamo il nome e ci basta. Quindi noi possiamo decidere che due oggetti di tipo voto li consideriamo uguali se il nome del corso a cui fanno riferimento è identico. E quindi poi IndexOf lavorerà su questa assunzione, su questa ipotesi. Andiamo a vedere come fare. Beh, semplicemente basterà aggiungere al, eh, alla classe voto il metodo equals. Anche, qua, anche in questo eh, Eclipse ci aiuta con il metodo source. Vedete che tra le varie voci ce n'è una che dice ehm, genera il metodo equals. In realtà lui dice genera il metodo hashcode e equals. Perché hashcode e equals sono due metodi che devono essere sempre definiti insieme devono essere collegati tra di loro poi quando vedremo le funzioni di hash lo, capi lo capiremo molto meglio eh, per il momento soprassediamo perché a noi interessa per il momento solamente il metodo equals e eh, già, eh, Eclipse mi chiede ok, allora tu vuoi che un oggetto di tipo vuoto sia considerato uguale a un altro oggetto di tipo vuoto se, se tutti e tre i campi sono uguali o se solo il nome del corso è uguale eh, in questo caso solo il nome del corso mi basta che sia uguale e quindi posso generare questo metodo di confronto. E lui mi genera un metodo, eh, la funzione hashCode e la funzione equals, che fa tutta una serie di confronti, ma alla fine quello che vediamo è che fa il confronto chiave, è eh, se corso, cioè vedete che quel met questo metodo equals si applica a un oggetto e riceve come parametro un altro oggetto dello stesso tipo. E alla fine, dopo tutti i controlli che di fatto verificano se eh, l'oggetto esiste, non è nullo, è dello stesso tipo, eccetera, eccetera ma il succo della, della, del confronto è questo. Cioè due oggetti sono considerati uguali e quindi ritorna vero se eh, il nome del corso, l'attributo corso, è uguale all'attributo corso dell'altro. E quindi vedete che anche qua Eclipse ha creato una funzione che lavora sul principio di delega. La classe voto, per definire la propria uguaglianza, delega all'uguaglianza dell'attributo corso. Se avessimo chiesto che l'uguaglianza dipendesse da più di un attributo, ovviamente qui non avremmo solamente una corso equal corso, avremmo corso equal corso, and data equals data, and... Eh, voto eh, uguale uguale adder.voto in questo caso uguale non equals perché è un intero e non è, una, eh, non è un oggetto. Ho fatto generare questo eh, metodo da eh, Eclipse perché se l'avessimo scritto a mano molto probabilmente avremmo scritto solamente queste tre righe e ci saremmo dimenticati di tutta una serie di altri casi particolari confrontare un oggetto con se stesso, se l'oggetto da confrontare è nullo, eccetera, eccetera, tutta una serie di altri casi che ehm, invece eh, bisogna considerare, no? è opportuno considerare. Per fortuna chi ha scritto questo diciamo, automatismo di, di Eclipse ha fatto le cose sa fare le cose meglio di noi. Poi vi dicevo che è stata generata in sincrono anche la funzione hash code che lavora eh, su, sull'attributo corso, però eh, di questo non parliamo ancora oggi. Allora, che cosa abbiamo fatto? Il passo avanti che abbiamo fatto è quello di dire la, la classe voto sa da, sa, è in grado da sola di dire quando due voti sono uguali o quando due voti sono diversi allora io posso usare la conoscenza della classe voto quindi ridefinire questa funzione fatemela commentare in questo modo la versione vecchia che funzionava per carità però richiedeva a noi di fare il loops e fare il confronto diciamo, dei singoli campi eh, dirò ma eh, alla, alla, lista vota, alla lista voti eh, vami a cercare se per caso c'è un voto uguale a un altro voto che ti sto specificando che ha lo stesso nome e poi gli altri due campi sono devo anche ora passare un voto e, un e una, una data ma non mi interessano e allora eh, avrò un intero che mi rappresenta la posizione di quell'elemento. Allora, che cosa ho fatto qua? Qui, innanzitutto, ho creato un nuovo oggetto di tipo voto, i cui attributi dovrebbero essere tre, nome, da, eh, voto e data. Io conosco solamente il nome. Il voto e la data, li lascio vuoti. Hm? La data è un oggetto, quindi posso mettere null, eh, il voto è un int, quindi non posso mettere null, dovrò mettere un intero qualunque, 0, va bene. Questo voto, attenzione, non viene inserito nel libretto, è semplicemente un oggetto voto che mi sono creato. Passo questo oggetto voto al metodo indexOf della lista, il metodo indexOf andrà a cercare dentro la lista qual è quell'oggetto, quel voto reale, quel vero oggetto che è dentro il libretto, eh, che soddisfa la condizione di equals con questo oggetto che gli ho passato. Eh, io so che la condizione di equals andrà solo a vedere il nome del corso e quindi non si spaventerà del fatto che questi due campi sono vuoti, mancano. Allora a questo punto, mi restituisce la posizione, l'indice nell'array di dove si trova eventualmente questo voto eh, che, che ha il nome del corso corrispondente. E quindi se eh, posizione eh, è, fosse diver è diverso da meno 1, eh, allora io so che posso ritornare dis.voti.get eh, di posizione. Altrimenti else ritornerò un null quindi perché l'index over ritorna meno 1 se non trova l'elemento se trova l'elemento invece mi dà l'indice quindi mi dà l'è nella posizione 2 io ovviamente ho promesso di il riferimento all'oggetto allora posso usare il metodo get per estrarre l'elemento in posizione 2 dall'area list e lo restituisco allora con questa modifica Posso tornare nel test libretto e in teoria non cambia nulla. Il voto di analisi 2 è 28, continua a dirmelo, non è cambiato il voto. Se io cercassi adesso invece eh, di dire qual è un voto mancante, voto mancante, e cerchiamo un nome di corso che non esiste, tipo appunto fisica 1, allora il voto, diremo che voto di fisica 1 mi dirà voto mancante.getVoto, mi dovrebbe dire che non c'è, infatti mi dice null pointer exception, si accorge che non c'è voto mancante, è un null e quindi non posso chiamare il metodo getVoto. Proviamo a stampare voto mancante, eh, se non vogliamo l'eccezione verifichiamo, è semplicemente il voto di fisica 1, è, se semplicemente il voto mancante, mi stamperà nulla, cioè non esiste. Sappiamo che è nulla. Quindi ricordiamoci sempre anche quando creiamo, ok, il voto di energia 2 è 28, e il voto di fisica 1 è nulla. Quindi in realtà c'è sempre un esempio positivo e un esempio negativo. Quando creiamo i test non pensiamo sempre solo al caso favorevole, ma pensiamo anche al caso malato, no? al caso in cui eh, non non trova l'elemento che cerca, quindi ricordiamoci di verificare che il programma funzioni correttamente sia nel caso fortunato che nel caso meno fortunato e anche qua abbiamo imparato a usare index of insieme a equals per evitare di fare un ciclo ma soprattutto in questa istruzione qua evitiamo anche di entrare nel dettaglio di qual è il meccanismo con cui il voto considera l'uguaglianza o la non uguaglianza tra due elementi Ok, passiamo al punto, 3, punto 4 esercizio, e mi dice, creare un nuovo oggetto voto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto, cioè se esiste già lo stesso esame con lo stesso voto. Quindi un metodo che verifichi se un voto esiste già oppure no, senza inserirlo, chiaramente. E poi questo va in realtà di pari passo col punto 5, in cui creo un nuovo oggetto voto, e verifico se esiste un conflitto con il libretto, cioè lo stesso esame e voto diverso. Quindi prima di tutto mi chiedo se l'esame è uguale oppure se l'esame è, eh, appunto c'è un conflitto perché contiene già un voto per quell'esame ma quel voto non è quello che ho specificato io. Allora questi li possiamo fare insieme, eh, possiamo anche qua nel metodo libretto aggiungere altri, nella classe libretto possiamo aggiungere altri due metodi, Public. In questo caso mi basta un boolean uh, is duplicato di voto e poi avrò un altro, un altro uh, metodo, public boolean is conflitto. del voto v. Mm? Uh, is duplicato. Quindi ritorna vero se, ritorna true, quindi code true, se il voto V esiste nel libretto con la stessa valutazione. Se non il voto, diciamo così, il corso specificato da V perché V contiene tutto esiste nel libretto con la stessa valutazione se non esiste o se la valutazione è diversa ritorna a 0 ritorna false ok? quindi V è il voto da cercare cercare e il return è l'esistenza di un duplicato allora, in questo caso ce l'abbiamo facile perché abbiamo appena creato un metodo cerca nome corso eh, che riceve come parametro il nome di un corso e quindi io posso chiedergli guarda dimmi se per caso c'è se esiste un voto analogo eh, eh, eh, eh, dammi l'oggetto corrispondente con cerca nome corso .get no, get corso quindi anche qua uso i metodi che ho già mi chiamo i metodi da solo in modo da semplificarmi la vita eh, a questo punto questo esiste può essere null oppure non null se è null quindi il corso non esiste, non è di sicuro un duplicato. Quindi se esiste uguale uguale null, allora return true. Se non l'ho trovato, quindi non è un duplicato di sicuro. Se invece esiste, quindi a questo punto l'oggetto esiste e non è null, allora devo andare a vedere il voto. Se il eh, esiste.getVoto punto get uguale a v get voto se hanno lo stesso voto allora return true altrimenti return false quindi se esiste e hanno lo stesso voto è vero è un duplicato se esiste e non hanno lo stesso voto allora non è un duplicato questo codice è un po' pedante perché fa una if e poi se il risultato è vero ritorna vero, se il risultato è falso della if ritorna falso. In realtà si può accorciare tutto dicendo semplicemente ritornami il risultato del confronto se exist.getVoto uguale uguale a v.getVoto. E quindi evito di fare questa if non, non molto leggibile ritorno il valore di verità vero o falso di questa espressione e il conflitto funziona esattamente nello stesso modo nel senso che un voto va in conflitto scriviamo la documentazione perché ci aiuta sempre a capire eh, determina se esiste un voto con lo stesso nome corso ma voto diverso, valutazione diversa. E quindi possiamo riusare tutto, cioè nel senso che prima posso cercare se esiste e poi però restituirò il contrario, nel senso che vado, andrò a vedere se è diverso, not uguale. Scusate qui ho un font che mi modifica queste cose, lo, lo dovrò correggere per le prossime volte perché altrimenti non è facilmente leggibile quindi se il caso di conflitto è il caso in cui il corso esiste e il voto è diverso il caso in cui non esista ah, avevo sbagliato prima, scusate, is duplicato, se non esiste false se non esiste sicuramente non è duplicato quindi avevo scritto, avevo scritto true qua alla riga 103, è sbagliato, devo scrivere false e idem sotto quindi se non esiste vado a confrontare i voti e vedo se sono uguali oppure no allora in questo caso posso tornare sul mio metodo di test e aggiungere questi, queste verifiche del punto 4 e del punto 5 cerca o verifica voti duplicati o voti in conflitto quindi noi possiamo avere un voto Pensiamo, questa volta prendiamo economia, ok? voto economia 2, che è un nuovo oggetto di tipo voto, che ha come nome economia, come eh, voto noi avevamo preso 24, quindi rimettiamo 24 e una data, eh, ad esempio oggi, localdate.now supponiamo di averla passata oggi, tanto la data non viene confrontata. Oppure posso avere un'economia 3, in cui ho preso non 24, ma 21. Allora mi posso chiedere se system.out.println potrò dire che il voto con economia con 24 è duplicato due punti slash conflitto due punti cioè io qua scriverò duplicato vero falso sì no e conflitto sì no quindi qua aggiungerò duplicato più qui ci vado a inserire il valore di libretto punto is duplicato di economia 2 andiamo un po' a capo altrimenti non ci capiamo più più allora vado a capo qui quindi scriverò economia con 24 è duplicato vero o falso slash è in conflitto vero o falso e quindi qua ci aggiungerò ancora un altro più in cui metterò lib.isconflitto questa volta. Ok. E questa cosa qua la posso replicare, identica, con economia con 21. Economia 3, economia 3. Vediamo cosa mi dice. Mi, dir, mi dovrà dire che economia con 24 è duplicato sì, e conflitto no, economia con 21 è duplicato no, ma conflitto sì, vediamo, allora economia con 21 è duplicato sì e conflitto no, economia con 21 è duplicato no e conflitto sì, quindi abbiamo anche implementato correttamente eh, quest'altra funzionalità, che, è il punti, che sono i punti 4 e 5, andiamo a vedere. Come li abbiamo fatti? Li abbiamo fatti sempre usando dei metodi che già avevamo. Eh? Quindi eh, questi metodi spe spesso cioè, spendiamo più tempo a ragionare su quale sia il modo migliore che non a scrivere veramente il codice eh? e così ci sentiamo intelligenti nel farlo perché riusciamo a sfruttare, diciamo le capacità del linguaggio e della libreria. Vediamo cosa ci chiede ancora l'esercizio eh, successivamente che è molto collegato a quello precedente. Il punto 6 mi dice, modifica il metodo libretto add, quindi non va non andare a modificare, ad aggiungere altri metodi, ma modifica il libretto add in modo da evitare di inserire valutazioni duplicate oppure valutazioni in conflitto. È giusto, cioè, nel senso che quando io faccio un add, oh, AD, aggiungo un voto al libretto, libretto.add, voto 1, voto 2, eccetera, il libretto dovrebbe rifiutarsi di accettare un voto se questo esame esiste già. Sia che il voto sia lo stesso, ma magari la data è cambiata, sia che il voto sia diverso, e quindi è un conflitto, io dovrei evitare di, eh, di inserirlo. Quindi il metodo add, che a questo punto possiamo con ctrl-click andare direttamente alla definizione, che finora non aveva intelligenza, semplicemente delegava al release sottostante, e quindi qualunque cosa mi arriva io l'aggiungo, a questo punto può fare dei controlli in più, può fare dei controlli in più davanti dicendo, guarda se eh, il voto che sto per aggiungere andrebbe in conflitto o sarebbe un duplicato, non lo aggiungo, altrimenti lo aggiungo. Quindi io potrò dire se per caso c'è un conflitto tra il voto e l'altro, quindi nel libretto dis.voti, Uh, scusate, dis che è l'oggetto libretto, fa conflitto con v, oppure uh, this, è in, questo libretto è, in, è duplicato, contiene come duplicato v, allora non inserire il voto. Altrimenti, tranquillamente inserisci il voto. Inserisci il voto perché non è in conflitto né duplicato e quindi lo possiamo spostare qua dentro questa parte quindi anche qua uso dei metodi che ho già definito qualcuno potrebbe dire ma guarda che se fai l'oro di queste due il conflitto di duplicato potresti anche semplicemente chiamare, controllare se esiste il nome quindi chiamare solamente il metodo eh, cerca nome corso sì è vero, sarebbe una piccola ottimizzazione perché evita di chiamare, di chiamare cerca nome corso due volte per il momento questo diciamo così è molto chiaro perché altrimenti uno si dice ma perché cerchi il nome del corso quando il testo ti dice vai a verificare i conflitti eh, o i duplicati qua è molto, molto esplicito poi si legge da sola questa funzione che cosa fa eh, chiaramente perde un pochino di efficienza perché il conflitto internamente chiama cerca nome corso lo chiama qua il duplicato e il conflitto anche chiama cerca nome corso. Quindi la funzione cerca nome corso viene chiamata due volte con lo stesso parametro è una piccola inefficienza eh, che magari potremmo ottimizzare. Eh, facciamo attenzione, però, a non ottimizzare mai troppo presto. Quindi, la, prima, la nostra prima priorità sempre dovrebbe essere fare delle scelte progettuali sane eh, e quindi in cui il progetto complessivo sia ottimizzato. Poi la singola riga di codice, la singola chiamata alla funzione. Eh, non dobbiamo mai pensare subito all'ottimizzazione della stessa ma piuttosto alla funzionalità cioè verifichiamo che prima funzioni bene poi se è il caso lo ottimizziamo quando dico se è il caso lo ottimizziamo vuol dire che quella funzione lì magari ha impatto sullo 0,01% del tempo di esecuzione ma cosa me ne frega di ottimizzarla se invece mi accorgo che quella funzione ha impatto sul 20-25% del tempo di esecuzione allora cercherò di ottimizzarla ma non facciamoci mai diciamo così, guidare da un'ottimizzazione precoce, eh, quando in realtà stiamo ancora cercando di organizzare il programma. Le maggiori ottimizzazioni si ottengono non tanto eliminando la funzioncina, ma scegliendo le strutture dati giuste e, e usandole al meglio. Quindi stiamo cercando appunto di lavorare a livello più alto proprio per far sì, no, di far lavorare le librerie che sono sicuramente più ottimizzate nel nostro codice. Però questo sicuramente è un punto in cui, Magari potremmo prendere nota, un domani potremmo renderlo più veloce, sappiamo già come fare, eh, anche se si perde in leggibilità. Ma, ma invece l'altra cosa che eh, mi preoccupa un po' di questo metodo, per come l'abbiamo implementato, è questo ramo qui. Cioè se il voto non lo devo inserire, non ha nulla da fare. Va bene, ovviamente non devo inserirlo, ma il chiamante, quando chiama add, come fa a sapere se l'operazione è andata a buon fine? Perché finora l'operazione di add andava sempre a buon fine. Se è un oggetto voto, lui me lo inserisce. Adesso ci sono dei casi in cui l'add non ha successo, non va a buon fine. Allora, anche qua possiamo scegliere due cose. O possiamo decidere che l'operazione add è responsabilità del chiamante, verificare che il voto sia inseribile, e allora se poi ci prova a inserire un voto che non deve, eccezione, ti lancio un'eccezione e quindi in qualche modo sarebbe test libretto che ha la responsabilità di dire va, chiediamo prima se per caso è un duplicato, chiediamo prima se per caso è, è in conflitto e se no lo provo ad aggiungere però immaginate che è pesante perché ogni volta che chiamo add devo preventivamente fare questi controlli perché altrimenti se faccio un add senza fare questi controlli prima il programma va in eccezione e si blocca sarebbe molto pesante dal punto di vista del chiamante in questo caso invece potrebbe essere più semplice nel senso che eh, diciamo che è legittimo provare a inserire un voto semplicemente se quel voto non si riesce a inserire allora eh, te lo segnalo, te lo segnalo in qualche modo quindi potrei dire te lo segnalo restituendoti un valore che non è un, eh, un eh, nessun valore ma un valore booleano e quindi ti potrò dire guarda io eh, se l'operazione add ha successo e riesco ad aggiungerlo ti dico che ce l'ho fatta return true se invece l'operazione add non ha avuto successo segnalo il problema segnalo al chiamante che non ha avuto successo non ha avuto successo e, ehm, e quindi semplicemente qua dobbiamo ricordarci di aggiungere returns eh, true se ha inserito l'elemento, il voto, invece false, se, um, se non l'ha inserito perché era in conflitto oppure era all duplicato. Allora a questo punto eh, il libretto si protegge, non inserirà mai dei voti incoerenti con la semantica di un libretto dove un esame può essere dato una volta sola. Il metodo test libretto, quando fa add, o ignora il valore di ritorno, quindi in questo caso non è più void ma è boolean, ma lui non, il metodo test libretto non va a leggere questo valore, oppure dovrà controllare, ad esempio, con una if, la possiamo mettere qua: if add di questo eh, uguale a false. Allora posso dire punto .out.println punto eh, errore nel sedimento. di e poi ci aggiungo il voto, no di economia, perché l'oggetto voto non ce l'ho. E quindi... Se sono una persona diligente, so che chiamo questo metodo, so che questo metodo può fallire, e allora mi preoccupo di andare a controllare se per caso mi ha comunicato un fallimento oppure no. Tutte le volte che lo inserisco. Se invece sono tranquillo, inserisco senza controllare, ma in questo caso il programma non darà eccezione. Sicuramente questo programma non inserirà mai dei voti che non è legittimo inserire, perché questi due criteri di validità, che sono appunto la, eh, non essere in conflitto e non essere duplicato, vengono verificati preventivamente a ogni singola aggiunta. Quindi di nuovo il cuore del metodo ADD è sempre delegare alla RayList sottostante, o in generale alla list sottostante, ma questo delega avviene solo dopo che sono stati verificati una serie di controlli di congruità che eh, svolgiamo con gli, con gli altri metodi che abbiamo già definito per questo oggetto. Quindi in questo caso abbiamo eh, potenziato, no, con questi punti, potenziato un pochino questo libretto eh, creando dei metodi di interrogazione, di analisi, di ricerca e dei metodi un pochino più robusti per quanto riguarda le modifiche l'unica modifica legittima era l'add e adesso l'abbiamo protetto in modo che eh, non aggiunga voti non validi in realtà dovremmo anche aggiungere altre cose nel senso che non posso aggiungere un voto se non c'è la data non posso aggiungere un voto se non c'è il nome del corso eccetera eccetera sono tutti i controlli che dovrei aggiungere qua prima di chiamare add verifico non solamente che l'oggetto v non sia null perché anche qua uno potrebbe chiamarlo con null eh, devo verificare che non sia null ma anche che i suoi campi abbiano un valore minimo legittimo quindi in questo caso magari ci servirebbe un altro metodo di controllo di validità di un certo voto e quindi aggiungerei if this and, uh, oppure or is not valid uh, a questo punto inserirei delle condizioni di validità in più uh, di minima diciamo così, sanità mentale del voto tra l'altro questo metodo di validità lo potrei definire direttamente dentro voto che è la classe voto che mi, mi sa dire se i dati che ha in suo possesso sono corretti se il voto non è un numero negativo, non è un numero maggiore di 30, eccetera, eccetera. Ok, per questa seconda fase io eh, fermerei la lezione a questo punto e eh, per la prossima lezione invece eh, svolgeremo i restanti tre punti, gli ultimi tre punti dell'esercizio che eh, diciamo, ci chiedono un pochino di lavorare complessivamente sul libretto e non sui singoli voti. Quindi arrivederci alla prossima lezione.